sono mancato credo di no e buongiorno mondo come vedete sono a bordo della mia Berta, il mitico fiestino che qualcuno conosce già sto andando a fare l'ennesima escursione questa volta di nuovo a piedi come sto facendo ultimamente rispetto al mio classico in bicicletta cicloturismo che comunque prediligo sempre sto andando a Collegno dove sarò ospite di nuovo del B&B Memole dove mi trovo sempre benissimo e domattina con i miei collaboratori Federico e Simona andremo sui laghi di Avigliana e da lì faremo un trekking molto leggero e classico del giro di entrambi i laghi lago piccolo e lago grande penso che si chiamino dovrebbe essere circa il peripo di entrambi sugli 8-9 km al massimo quindi abbastanza tranquillo e speriamo che sia molto più bello di quello di Candia ma da quello che so ci sono molti più sentieri nel bosco proprio a bordo lago quindi sarà sicuramente piacevole quindi a dopo ragazzi guido perché la strada non è lunga ma è noiosa ciao a dopo Abbiamo ripreso niente durante la colazione perché eravamo tutti al rallentatore, tutti quanti. Guardate un po' la faccia di Federico che faceva stamattina. Ci siamo alzati con 40 minuti di preparazione e 10 minuti in ritardo sulla tabella di marcia. Tra panini e altro, le altre persone erano lentissime, ok? Per, per capirci. Quindi dopo questo far niente per tutto il tempo... Siamo partiti e ci dirigiamo verso Avigliana Nessuno mi ha suggerito niente, mi raccomando, non, nessuno E lì abbiamo la Sagra di San Michele, credo, sì la Sagra di San Michele, quella là. bellissima <ride> ragazzi abbiamo parcheggiato la macchina da Vigliana ai campi sportivi, siamo lungo la passeggiata del lago Grande, qua c'è il mio socio Federico e siamo pronti ad affrontare la giornata nonostante il clima non dei migliori, ma ce la godremo lo stesso ragazzi, buona giornata a tutti e a dopo. Okay. Camminando, siamo arrivati anche sul bordo del lago piccolo, nella zona che secondo me è la più bella del giro dei laghi, nel boschettino. Poco più avanti qua ci sono i miei due assistenti schiavi che stanno borbottando e ciaciarando tra di loro. Il clima rimane sempre umido e bello fresco. Com'è oggi? Fresco? Sì! qualcosa da dichiarare si sì, ho fame dichiaro. fede te ne eri che io no niente niente di che l'ha solo detto 50 volte durante il cammino ah, no. che voleva mangiare non un panino mai, ma no, non, non si capiva no. <ride> le vostre braccia sembrano così <ride> di poco <ride> Ragazzi, come avete visto noi abbiamo fatto una piccola sosta sandwich ma un sandwich triste perché siamo circondati da famiglie che stanno facendo grigliate, penso che si veda là in fondo e ci sta salendo una fame assurda, adesso andiamo a chiedere se con 10 euro ci danno due salsicce, una salamella e una bracciola, eh, tu cosa ne dici, vuoi una bracciola? Sì, sì, non bisogno per vivere! Perfetto eravamo pronti a ripartire ma ha cominciato a piovere. Siamo riparati sotto questo bar e abbiamo preso un, una Coca-Cola, delle birre e una sorta di aperitivo strano. Quando finirà di piovere ripartiremo. Speriamo solo che non finisca domani perché potrebbe essere un problema. E come vi ha detto Fede prima ci siamo fermati per bere... Una cosa giusto per aspettare che spiovesse, adesso ha smesso, sta quasi addirittura per uscire il sole, questo è ancora il lago piccolo e ci stiamo dirigendo verso il lago grande per finire il nostro giro di oggi. A dopo ragazzi! Molto, molto bene il nostro giro è quasi terminato il sole spunta adesso proprio a fine giornata i miei due finti assistenti sono lì davanti che fanno gli sciocchi sulla passerella e torniamo alla macchina e si ritorna a casa e dopo esserci presi un gelatino rinfrescante in riva al lago visto che come vi ho detto il sole è arrivato solo esclusivamente quando abbiamo finito il giro di entrambi i laghi siamo riusciti a trovare anche la macchina perché avevamo dei dubbi su dove l'avessimo lasciata parcheggiata e siamo in tangenziale direzione con legno perché abbiamo deciso che l'aperitivo ce lo faremo a casa perché essendo domenica l'ago era così stipato di gente e noi siamo gente un po' sociopatica e sociale e vogliamo stare un po' tranquilli Fede è bollito anche se voleva farlo metto e diceva che lui era il più forte di tutti ma guardatelo un po' che faccia stravolta che ha stanno mettendo alla fine della fiera il giro di entrambi i laghi percorrendoli ad 8 e facendo anche delle piccole deviazioni sono mal contati 11 km, la maggior parte nel boschetto, comunque in strade secondarie molto piacevoli rispetto ai laghi che abbiamo fatto le settimane scorse, è stato un giro decisamente più bello e quindi ragazzi venite a farvi il giro dei laghi da Vigliana perché meritano. Buona serata a tutti! dal buio fa schifo spegni